Sopa mama, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, perché questa marcia da Reggio Emilia, dall'Italia fino a Bruxelles? Questa marcia semplicemente per denunciare quello che noi congolesi chiamiamo un genocidio a beni. Qualcuno dice una pulizia etnica, questo è già grave di suo. Noi in Congo abbiamo 20.000 caschi blu, noi in Congo abbiamo un governo dittatoriale che vuole continuare a governare all'infinito. Però in Congo stanno massacrando da due anni una etnia che si, chiamano, si chiama l'etnia Nande a beni. Ecco, alcuni europarlamentari hanno, eh, hanno detto che hanno ricevuto video e foto che dimostrano che lì eh, è in atto quasi un genocidio, una pulizia, et eh, pulizia etnica ed è per questo che siamo partiti dall'Italia per arrivare alle istituzioni internazionali, al Parlamento europeo e ricordare loro quello che hanno detto in modo che possano prendere, noi chiediamo che intervengano subito, subito perché non vogliamo sentire parlare fra dieci anni di un genocidio a beni mentre si poteva fare qualcosa oggi. Noi siamo stati lì fisicamente e siamo testimoni dei massacri e abbiamo portato nel Parlamento europeo una risoluzione che è stata approvata dal Parlamento europeo contro i massacri per la giustizia, per la pace, per il rispetto dei diritti umani. Noi chiediamo che le autorità internazionali si possano impegnare a mettere fine a tutto questo, a aprire un'inchiesta per portare in giustizia tutti i responsabili, ma vogliamo anche la giustizia per tutte le persone. E chiudo dicendo che, vista la situazione politica instabile, il Congo sta chiedendo anche le elezioni libere e trasparenti, ma soprattutto la fine del mandato del Presidente Joseph Kabila.